Oh, no. questo è stato il colpo di Wow, questo è il colpo di fatale... Possiamo iniziare? Già! I Kennedy arrivarono a Dallas il 22 novembre 1960 Vai, Dallas! Dallas! Dallas. C'era una grande aspettativa fra la gente. Velocissimi, e la stampa. ragazzi. Tutto sembrava normale all'arrivo del presidente all'aeroporto. Presidente? A ah, me l'avevo già girato, lo, lo bevo io perché ero in ballo Furono presentati sì, chiede, ai dignitari locali e statali. Tutto qui. sembrava normale, mentre il presidente e la first lady salutavano le persone. Mannaggia sono! Eh, ragazzi! Non lo voglio, eh. Ragazzi, tutto è assurdo! assurdo. Riccezione! Troppo veloce! Era un lavoro normale lei, anche Michele? per presidente. i guardaspalle che proteggevano guardaspalle. i movimenti del presidente e della gente. Ma un Guarda spalle, non è colpa mia! Aspetta, la sto Tutto sembrava normale, mentre all'emus imponenziale in iniziò il suo viaggio. E in tre occasioni alza le braccia in segno di disapprovazione. Questo non dovrebbe non essere comportamento il comportamento da seguire dall'agenzia che dare il colpo di grazia al presidente se i cecchini avessero fallito. Vediamo la prospettiva che avevano... Ah, no, che mi fuma del bicchiere, non ah, ...non aveva nessun ma impedimento, ma perché ma i cristalli posteriori non stanno presenti ah. precedentemente. Guardate il cristallo che proteggeva Jacqueline, e in cambio quello del presidente era stato ritirato. Ma il cristallo della... non senza nessun una... impedimento Il potere del cristallo di luna Vieni a me Poiché le ferite e le proiettili Niente nessuno... No ragazzi No no no no no Siete <ride> due <ride> <ride> <ride> s*****e Questo è il primo video che <ride> Il corpo non coincide sorprendentemente Fuori da ogni logica E senza nessuna vigilanza Il fuoco incrociato era garantito Ma che ha detto? Era libero e garantito. Un po' una linea garantito. Una linea rossa garantito. Ciao. Il caso è chiuso. Transapruter, es espressioni di intenso dolore. Ma dove? Il dolore si sì, rendono evidente sp... sui due. Sono evidenti sui due. Ciao, ma ciao, ciao, ragazzi. Nota la situazione, si rende conto. Osserva con incredulità quello che sta avvenendo. Ma dove lo vedi? vede che il sangue scorre dalle ferite del marito si eh, vede ma chiarissimo si vede chiarissimo io non vedo niente io non vedo già qua gli hanno sparato ho capito ma tu il lo vedi sangue, sangue ci deve essere Vabbè, ci no. deve, deve essere c'è sangue, c'è sangue, c'è sangue, sangue, sangue a è tipo cacciata di fronte Ma si ora si è visto ora si è visto male, bruttissimo ora si è visto questo è stato il colpo di... Il colpo fatale colpisce la parte posteriore dell'occipitale destro. Il nodo reticolare è collegato con il nodo occipitale. Concentriamo la nostra attenzione sul pilota, sul guidatore. L'autista cambia di mano e prende il volante con la destra in modo che si può prendere la pistola. Kennedy, sapendo perfettamente da dove viene il colpo, cerca di scappare, non per raccogliere il cervello. In un atto riflesso intuitivo, se lo sparo. Fosse provenuto oh, da fuori dalla macchina la cosa logica è che si sarebbe accasciata e nascosta Ci hanno sempre detto che raccoglieva i pezzi del cervello ma non è così eh, eh, cos è cos è eh, Ma scusa ma che cos'è questo complotto? Che cosa che ci voleva pubblicare? <ride> cosa voleva dirci? Non lo so, io. Ragazzi ragazzi ok Che cos'è che... Cos io direi di eh, eh, finirla qua, qua. 6 su 9 Ok, io devo dire due cose un contro... flash sto video Controliami <ride> i punti, ma mi sa che ho perso oh, occhio! Ah, spara a lei, spara a lei Certo, e poi raccoglio E chi è che raccoglie i pezzi del mio cervello? Avete sparato? Sì Non mi giro perché sennò sono nel complotto e Tu sei nel complotto devi Ah, fare... già, devi prendere un'altra pistola in caso eh, esatto, esatto Con la mano smangina? Smancina, Perché tu sei sì. smancino, mi pare Io ho la, la manuale Psh, questa psh, psh Adesso siamo in Ho ah, capito, quindi qua allora, andare a cavallo. La... Aspetta, cosa stai facendo? Ora cosa mi hai colpito? l'occipitale destro, dopo occipitale destro. <ride> Però qualunque cosa mi colpito, tu devi fare una cosa. Devo raccogliere i pezzi del cervello? Dovete andare sul sedile posteriore e raccogliere tutti quei pezzettini di cervello e di cranio e toglierli da lì. Dove Ma perché lei pensava? Cioè, li riattacco tutti insieme eh, con mm. la Su super colla. Super colla col Bostic. Ah, eh, il Bostic che devo mettere gli dà due punti di sudore perché lei faceva la maglia come quella di Under Under gli okay. auto questo qua te l'ho bevuto ok io mi okay. faccio attendando no tu non ti fai nulla no, l'ho bevuto Fatti l'attendano va eh, questo ti ha blastato no, questo mi ha ucciso adesso come non dicevo io dalle mie parti? che capito molto bene sta cosa del complotto. ah Ma non era una cosa del no no no no no no no da quelli che già comunque, cioè, da tua figliosa sapeva. dice da quel che ho capito. Perché non l'ho capito, io non, non l'ho capito. Mi sapeva che sarebbe morto, non lo, so, cioè, non, non lo so. Sua Mer... moglie lo sapeva pure, non l'ho capito, cioè, ma dov'era Merlin in tutto questo? Secondo me, non c'era? Merlin. Merlin. No, Merlin stava trombando con Bobbo con Robert. Non mi ricordo con che fosse comunque. Robert e Bobbo la stessa persona. Allora, io si basava su un un attimo di... di attenzione questa patatina. <ride> No, no, no, no, no, no, no, no. Eh, avete visto altri video? Saprete Sapete che, che abbiamo questo quadro, noi abbiamo trovato la monnezza. Gini gini quel, e È cosa? E <ride> dovrebbe tornare indietro, fallo tornare giù indietro. Sì, ma... oh, rotto. <bravery> game over, Game Over! Game over. Ormai me È volato tipo di tutto. Allora, dicevo: mm. il, il video è basato su un video penso messicano perché è in spagnolo. No, poi essere anche, anche spagnolo: ma anche eh, argentino, No, secondo me era più messicano. Eh, più Ho messicano. questa sensazione. Ho Vabbè. Preso da questo video, sì. questo video dimostra la morte di JFK per intero, diciamo. Sì. Ma è un video del 63 in cui le immagini sono indecifrabili. Cioè, è un miracolo si che siano a colori eh, nel 63 eh, appunto, beh, esatto, quindi parlare di gente che fa movimenti, pistole e cose varie sì. È eh, come... un po' di lavorare abbastanza di fantasia, va, e che si la manina, ma, no, ma la stava? Ma lavoriamo la... anche perché, sì. cioè, se loro erano gli autisti, bara due scorte del presidente della First Lady Anche sì. loro hanno rischiato abbastanza, beh c'è cioè, il cecchino, ma giusto, a parte però... quello loro allora è normale che siano armati. è normale che sia il presidente. Ma certo. Fa solo... scusami, che buoni card sono? Loro prendono la pistola e se la mettono in mano. È una cosa ovvia, ob... anzi, se non l'avessero fatto, uno avrebbe detto scusa, ma. Cosa Alla... ti a fare? Esatto. Cioè è normale e Scusami Cioè devono proteggere il presidente E non hanno una pistola Un'arma Cioè come Beh, lo proteggono? A, a parole, parole. Lo proteggono Ah sono i bodyguard Così con le parole Io quando andai a Los Angeles Mi è stato detto Non so se poi Io non ho, non ho verificato Però questo è quello che Mi sono detto all'arrivo di Los Angeles Mi venne a prendere un, un mio amico Mi ha detto Stai attento Perché una macchina su quattro Los Angeles Ha un'arma nel Nel cruscotto Ho detto Ecco io Perché molta gente Cioè in America Basta Niente per avere un'arma Niente Basta niente. avere i soldi fondamentalmente Beh, so, cioè, Basta appunto andare lì Ma anche legalmente Perché molti cioè, No certo Ma, so, ma, ma, ma tu, tu sai perché, Italia, ma eh. perché Forse Forse mi si solo Ma perché tu sai perché In America il, il motto è molto semplice Averlo Avere un'arma da fuoco perché, perché è costituzionale È un diritto, un diritto della, costituzione. Costituzione. della loro è della costituzione, costituzione. Ah, Questa è una cosa assurda Ragazzi Chiudiamo qua eh. Chiudiamo qua Con i socialtini Vi ringraziamo della visione E ci rivediamo Col prossimo episodio Di Gimplotti Ciao Ciao